Eaters, eaters, andate a fangor Entrate in da chat, pop come giuventina Trasite, dicite falsità, arrubate sole le mappine e tutta giornata decida stronzata mamma mia non c'è faccia chio a stasera vanno tutto cazzo si vogliamo mangiare una bella pizza e terzo storia di grande io d'affanbocca a chi ve è morto ma io d'affanbocca a chi ve è stramuorto mamma ti pato culo stuorto io d'affanculo tutto quanto e terziata a fangola E vuoi meccato quando in tuo culo E quando sono scisa Mas.